Sono pronta a confrontarmi con Antonio Baldelli qui a Pergola, davanti ai cittadini, alla sala consigliare, in diretta Facebook. Questa è la situazione che più rispetta la cittadinanza pergolese. Le domande che vi state ponendo sono giuste. Che senso ha fare un confronto tra i due candidati a sindaco di Pergola in un'altra città? Che senso ha farlo davanti alle telecamere di una televisione? Che bisogno c'è? Baldelli teme il confronto diretto davanti ai cittadini e anche in questa occasione pensa più ai suoi interessi che ai vostri. È evidente che vuole ottenere un video da poter tagliare e modificare a proprio piacimento in modo da manipolarlo per cercare il consenso dei propri concittadini. Del resto siamo già abituati, queste sono cose che ha già fatto molte altre volte. Voi avete il diritto di poter partecipare di persona o di poter seguire in diretta il confronto tra i due candidati ed io sono pronta a farlo.